Consigliere Ferrara, no, siamo per tre più... minuti ne ha facoltà. No, basterà molto meno, siamo favorevoli eh, a proseguire i lavori, anche perché credo che qui siamo in un'aula importante, per cui vedere questi banchi vuoti adesso in questo momento eh, la dice lunga su quello che è eh, la considerazione che hanno di Roma, ma non solo. Non solo di Roma... Ma La dice giunta su quanto sia importante per loro parlare ai giornali e alle telecamere, ma poi non venire più a confrontarsi nel merito della delibera, ma fare solo spot mediatici inutili per la città. Grazie.